Cosa dice l'articolo 11 della Costituzione italiana? L'articolo 11 della Costituzione italiana, che fa parte dei 12 articoli che stabiliscono i principi fondamentali della Costituzione, stabilisce che l'Italia ripudia la guerra. Viene utilizzato questo termine molto chiaro, ripudia per far comprendere che l'Italia, come nazione, è molto lontana dalla guerra. L'Italia, che aveva applaudito Mussolini quando era entrata in guerra, provando gli errori della Seconda Guerra Mondiale, decide di scrivere una Costituzione per il nuovo Stato italiano. Questa Costituzione ha fra i suoi principi fondamentali, l'articolo 11, in cui l'Italia prende una posizione molto chiara nei confronti della guerra.